per dar vita ad un secondo secondo, che mi canzonerà le spalle, ma senza cattiveria, anzi, prezioso come un faro. Quanti secondi sono passati? Chi può contarli? Infiniti. Eppure so che il mio tempo si nutre non dei miliardi di secondi che scoccono, ma di uno solo, che ancora deve scoccare. La mia urgenza.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 tranquillante per la mia mente. I rumori, le luci, i pensieri, scarico tutto nell'inchiostro, sangue che dà vita a un'anima. Un'anima che vuole uscire, le vuole scavalcare queste mura troppo soffocanti per chiamarsi casa. Mi sento chiedere, confessa. E lei piccolina ride. Ride perché sa tutto ma non lo può raccontare. In troppi ignorano, in pochi ascoltano, nessuno percepisce.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 Non sono sufficienti, i mezzi che ho sono deludenti. Impossibile riuscire a, a definirti, impossibile come scopo pensarti. Il compenso l'ho già avuto, la voce del tuo sorriso. Bombe su bombe. Bombe su bombe.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 Droga. Quante volte l'avevo detto? Quante volte non l'ho fatto? Sempre proposto, mai imposto. Non soffio di quelle parole. Non chiede altro. Il cuore per alzarsi più del solito. Odia questo proposito. Semplicemente un bravo ragazzo. Ogni mattina così mi alzo. Quanto vorrei promettetelo, per lui pronto a sfidarmelo? Non si rende all'evidenza. Scarso di pazienza. Testardo come un macigno. Sfera ogni suo artiglio.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 del progresso. Il respiro di un numero, il gruppo a cui sono iscritto, l'umanità naturale stenta a rappresentarmi. Non possiede il motivo, non starei qui fisso su un foglio bianco a violarne nella vicinità, il solo confidente che mi sa ascoltare, il resto è molto bravo, sì, molto bravo a parlare.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 Quanto dura una poesia? Una poesia. Una poesia. Quanto dura una poesia è il laccio che vuoi sciogliere. Chi può dirlo? Chi mai è vissuto per fermarne i secondi? Non vi è misura al mondo che possa fissarne i confini. Ora, se permetti, ho io un piatto da servirti.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 Che senso ho, se non posso essere eletto? Ha senso il sole, se non ve buio da poter illuminare? Ha senso la fonte, se non ve bocca che possa dissedare? Ha senso tu, ape, se voli, voli e non ci dai miele? E voi, stelle, così lontane dal patire,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 il peso dell'impressione, vale oro, tanto vale la prima impressione, una piuma al vento, così le prime parole, cosa possiamo fare, cosa possono, di fronte all'idea che hai di me, fuggite gazzelle, le gabbie dei leoni si sciolgono con un sospiro, l'affamato non tentate, la molla non caricate, una zampa è crollate, fuggite via!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 Pesante come un macigno, ormai ti ha abbandonato, non alza, non alza più il suo artiglio. Niente hai perso dei tuoi talenti, il cielo è terso, libera i denti. Grazie, buon voyage.